Salve a tutti, in questo video tutorial vi spiegherò come fare dei video senza commettere negli errori sulla gestione dell'audio. Allora, i miei primi video tutorial sono stati pessimi per quanto riguarda l'audio, perché subito dall'inizio la gente ha cominciato a darmi informazioni, sento poco la tua voce, hai messo l'audio delle musiche troppo alto, si sente un sibilo sotto sulla tua voce, tutte cose che non avevo ben capito come risolverle. Allora ho fatto uno stop dei video, cioè se avete notato non ho più fatto video, nel frattempo ho trovato la possibilità di frequentare un corso di sound design, e adesso mi è appena arrivato l'attestato di questo corso che vi sto facendo vedere in questo momento lo ingrandisco okay. questo è l'attestato quello che è importante che voglio farvi vedere è che il docente, il professor Geremia Vinatieri che secondo me è doveroso nominarlo perché è veramente è una bravissima persona spiega bene, professionale, sa tutto sul comparto dell'audio e mi ha dato le informazioni che sono riuscito a replicare nel programma che uso per fare i video tutorial, cioè OBS Studio. Allora la prima cosa era che l'audio della mia voce si sentiva poco, l'ho impostato come mono in modo che si senta sia sul canale destro che sul canale sinistro e il volume è si è alzato e si sente un po' di più. Per quanto riguarda il ronzio di fondo ho applicato un filtro, ho applicato un noise gate, cioè praticamente nelle uscite audio, a fianco al microfono c'è cioè il simboletto di un ingranaggio, si può cliccare, c'è fuori scritta filtri, e scegliete noise gate e lo lasciate standard. Funziona, cioè leva quel simbolo di fondo. Poi ho imparato a mettere la musica un po' più bassa rispetto a quella che mettevo e il risultato è che il video è un po' meglio come gestione dell'audio non dovrebbe essere pessimo come erano i primi video e comunque vi chiedo di dirmi se ci sono ancora dei problemi su questo video per quanto riguarda l'audio perché studierò altri modi da implementare per rendere i miei video sempre migliori per quanto riguarda l'audio per questo tutorial è tutto ci vediamo al prossimo